Tu fai così per le visualizzazioni! Stai facendo questo perché sei invidioso di Greta Menchi Risposta numero uno Non mi dire che a te le visualizzazioni non interessano, perché se dici così sei un'ipocrita. sono le visualizzazioni. Sì, il mio canale è monetizzato. No, non sono l'unico che utilizza il nome di Greta Menke e altri youtubers per fare visualizzazioni. Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo video. Ho notato che eh, al momento in cui io sto girando il video precedente non vi è piaciuto e allora io mi domando se io vi dico che attivate eh, se io vi chiedo di attivare la campanellina se io vi chiedo di commentare se io non vi chiedo di mettere like perché non voglio sembrare il solito acchiappa like Come mi devo comportare? Punto di domanda Continuate a chiedermi tag su tag che poi hanno le stesse visualizzazioni E allora parliamo finalmente di quello, <coughs> di quello che viene recitato nel titolo Cosa c'entra Greta Menchi a Sanremo? Come giurata, come giurata, il festival della musica italiana che ha fatto mh, non so quante edizioni, sinceramente non le ho contate, mi pare che questa sia la 67esima ma guarderò perché non lo so sinceramente parlando, cosa c'entra Greta Menchi a Sanremo? Ora io non sto dalla parte di quelli che dicono è andata lì in cambio di prestazioni sessuali perché è una bip e un'altra bip, no. Perché non vorrei che questi insulti fossero, stati re, fossero dettati dal fatto che si tratta di una donna, che è il mio sospetto atroce. Perché non ho mai sentito, um, o meglio difficilmente ho sentito dire di un maschio... Famoso è andato lì Invece eh, un, un titolo di video Di Sima 91 eh, Recita il fatto che qualcuno ha detto eh, Che è andata lì perché l'ha data Prima di tutto è maggiorenne Ed è libera di andare con chi le pare Quindi La polemica non è questa Non è assolutamente questa E io non... Non ce l'ho uh, assolutamente concretamente, Anche perché se, se io vengo invitato a Sanremo Ci vado Non sono un ipocrita uh, Se io faccio 100.000 iscritti, 200.000 iscritti, un milione di iscritti Faccio più volentieri video, non sono un ipocrita Se uh, io guadagno, spendo, non sono un ipocrita Magari mi faccio anche i capelli come Greta, non sono un ipocrita. Però, cosa c'entra Greta Menchi a ah, Sanremo? Cosa? In una giuria di eh, esperti in teoria di musica italiana. Cosa c'entra? Lasciamo perdere poi l'idea che alcune vincite siano, abbiano l'idea di sembrare decise, ma almeno la parvenza di Invitare gente che ne capisce qualcosa Fatela Mantenetela Cosa c'entra Greta Menchi A Sanremo Questa è la mia domanda O meglio In realtà io la risposta la conosco Secondo me Greta Menchi è una youtuber Seguita Una youtuber famosa Una youtuber Che guadagna sicuramente Fior di soldi perché non è che le tinte costano due soldini Ve lo dice uno che ha tinto eh, la sua barba Anzi se vi interessa un video sulla mia disavventura con la tinta della barba Fatemelo anche sapere qui sotto Va bene, così approfittiamo per prendere due piccioni e una fava Però eh, Greta Menchi è andata a Sanremo perché è famosa E quindi eh, probabilmente il... Festival aveva bisogno di audience perché sta perdendo colpi perché ci sono troppe serate hanno aggiunto la serata delle cover eh, E non so che altro perché io sinceramente non lo seguo questa cosa nelle cover sono sincero me l'hanno detta me l'hanno detta perché io manco me lo ricordavo e, e quindi mi ho pensato ma perché no invidiamo Greta Menchi che seguita da un sacco di persone da me no sinceramente infatti se, se vedete non ho inserito assolutamente pareri su, su, sui suoi video eh, solo una cosa mi sento di dire ho letto, su, per quanto riguarda Greta Youtuber ho letto un commento di una ragazza che diceva ha portato un format nuovo per l'epoca ma stiamo parlando dei tipi di persone a me non sembra niente di speciale, è vero che dici va bene Riccardo, anche tu hai fatto un video sui tipi di persone Ma l'ho fatto perché? Perché ho avuto la fortuna di collaborare con Klicius91 Ciao Cristina, se mai vedrai questo video Ti ringrazio ancora una volta di aver collaborato insieme a me E eh, giustamente bisogna trovare un video che, faccia, che piaccia ad entrambi E vedendo i video che fa Cristina mi sembra, se non sbaglio, che fui io proprio a proporre eh, Perché non facciamo un video su tipi di persone in chat? Io faccio la versione gay perché mi piacciono gli uomini e tu fai comunque la versione con i ragazzi che.. Uh, con i ragazzi che ti corteggiano in privato. E disse ok, quel video ha più di mille visualizzazioni oggi a me interessa, no? Non sono ipocrita, ho guadagnato. Uh, più di 100 iscritti, pensavo anche di più, visto che Cristina già all'epoca ne aveva tantissimi, però va bene, così, oh non mi lamento uh, Solo che uh, tutto è partito um, dal fatto che già stamattina ero incazzato Perché ho visto che ho cercato di portare qualcosa di diverso con l'ultimo video e non... Uh, e non vi è piaciuto per niente e poi mi arriva anche questa notizia di Greta, di Greta Menchi di una tassa a Sanremo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso va bene io so che sarò insultato so che verranno le bambine di 10 anni a dirmi brutto coglione non capisci niente non mi interessa eh, sono altre le cose che mi che mi interistiscono che mi, mi dispiacciono Uh, ma come, come ho già detto non sono uh, ipocrita e uh, dico che le visualizzazioni mi interessano Se lo può dire la diva del tubo perché non lo posso dire io Vi saluto, uh, vi mando un bacio, vi ricordo se vi va di, di attivare le notifiche per non perdervi i miei prossimi video E di seguirmi sui social che trovate nell'info box Ciao a tutti